Vediamo adesso permutazioni con ripetizioni, cioè come si calcola il numero di permutazioni di n oggetti di cui uno è ripetuto, compare più volte. Prendiamo la parola babbo, una parola di 5 lettere, che però non sono tutte diverse. C'è cioè la B che si ripete tre volte. Sotto qui l'ho scritta eh, utilizzando il nero per i due oggetti che sono diversi tra di loro e scrivendo poi l'oggetto che ho ripetuto tre volte con tre colori diversi. Eh, in realtà le tre B sono non distinguibili tra di loro quando vado a fare poi gli anagrammi di questa parola. Le ho mh, disegnate tracciate con colori diversi solo per capire il ragionamento che dobbiamo fare. Allora, qual è il ragionamento che dobbiamo fare? Se noi anagr anagrammiamo babbo, supponiamo di considerare gli anagrammi che otteniamo tenendo fisse la A e la O. Quindi adesso per non cambiare colore troppe volte col pennino, mi organizzo in questo modo. Adesso prendiamo la lettera rossa, la, qui la teniamo fissa in prima posizione e qui invece la spostiamo. Poi adesso è il turno di quella blu che qui si scambia con quella viola, qui passa in prima posizione e qui si scambia con quella rossa. L'ultima è quella viola che qui la metto nelle posizioni che sono rimaste vuote. Allora vedete che cosa è successo? Che eh, in questo permutando i cinque oggetti come se fossero tutti diversi tra di loro. Io otterrei in modo erroneo sei permutazioni che in realtà però producono la stessa identica parola. Cioè questi qua in realtà non sono sei permutazioni diverse, perché alla fine la sequenza sempre quella è. Quindi queste sei varrebbero per un'unica permutazione. Perché sono invece sei e non una? perché eh, l'oggetto che è ripetuto è ripetuto tre volte, quindi per ogni posizione fissa dei due oggetti che sono distinti tra loro, io ne ottengo 6 che sembrano diverse ma non lo sono, ehm, permutando i tre oggetti identici. Siccome tre oggetti se li permuto mi dà come risultato 6, per ogni sequenza in cui tengo fissi, gli oggetti differenti ottengo 6 sequenze che in realtà devono valere una sola sequenza. Ok, quindi per questo motivo, le permutazioni di 5 oggetti, perché Babbo ha 5 lettere, di cui un oggetto è ripetuto tre volte, non si calcolano facendo 5 fattoriale che sarebbe il modo di calcolare le permutazioni di 5 oggetti diversi tra loro, ma bisogna dividere per, che cosa? per 3 fattoriale, perché ognuna delle permutazioni iniziali conta 3 fattoriale volte in più di quello che dovrebbe. Quindi in totale non sono 120, le parole che posso costruire con le 3 B, la A e la O, ma sono... 120 diviso 6, cioè 20. Okay. Questo ragionamento lo possiamo iterare eh, quando, per esempio, abbiamo parole che hanno lettere ri, mh, diverse lettere ripetute. Facciamo un esempio, se io scrivo la parola mh, mamma, questo è uno degli esempi più gettonati, è una parola di 5 lettere, però c'è un oggetto che è ripetuto tre volte, che è la lettera M, e un oggetto che è ripetuto due volte, che è la lettera A. Quindi le permutazioni non semplici, quindi sono um, con ripetizione di cinque oggetti, in questo caso, anzi mettiamo proprio l'esempio che stiamo facendo, poi generalizzeremo ad N, di, 5, di questi 5 oggetti sarà 5 fattoriale fratto 3 fattoriale, perché devo contare che la M si ripete due volte, ma dovrò dividere anche per 2 fattoriale, perché la A si ripete due volte. Quindi saranno 120 fratto 6 per 2. 120 diviso 12 avremo soltanto 10 parole diverse tra di loro che potremo costruire con queste 5 lettere, 3m e 2a. Allora, come facciamo a scrivere una formula generale? La scriviamo in verde. Allora, scrivo qua che c'è spazio. Le permutazioni con ripetizione di n oggetti sarà dato da n fattoriale diviso se c'è un oggetto che si ripete k1 volte, dovrò dividere per k1 fattoriale. Se c'è un altro oggetto tra questi n che si ripete k2 volte, dovrò dividere per k2 fattoriale, eccetera. Se c'è il jesimo oggetto che si ripete kj volte, dovrò dividere per kj fattoriale.